Benvenuti e bentornati su Ideandu, la piattaforma che parla di personalizzazione. Oggi abbiamo un super ospite, abbiamo Manuela del Terzo Occhio e si occupa di tatuaggi. Buongiorno. Buongiorno, <ride> Buongiorno buonasera, buona... seconda dell'orario. Non so che uscire <ride> a okay. dire, rimarrà un'incognita fino alla pubblicazione. A che t'hai hai fatto il tuo primo tatuaggio? Allora Andiamo io indietro? No, no, no, no, io non sono giovanissima. Non si, non, non non si, si dice, dice mai l'età. Ma, eh, no, in realtà, mh, allora se ci penso, mh, io mi sono avvicinata a questo mondo più o meno nel 2011 e quindi direi nel 2011. A meno che non vogliamo proprio guardare quelli che si facevano a scuola, tra i banchi, alle <ride> superiori, con la china e eh, sul polso, di cui ho ancora traccia. Quali? <ride> ho ancora traccia qui. Ah, quindi che non è fatto male, va via, proprio rimane... Rimane. No, no, rimaneva, rimaneva. Ah. Poi delle mie compagne di classe sì, eh, si erano fatte anche cose più, più eh. grandi, io mi sono fermata prima. M hai fatto solo quel puntino lì? Oh, eh, sì, doveva essere una A, ma mi sono fermata prima, <ride> meno male, per eh, fortuna. A un punto e basta. Vabbè, ok, va bene. No, eh, sì, eh, sì, perché si, cioè, si faceva proprio a, a livello primitivo, agro e lasciato... china oppure la metta. Però le fai le righe dritte. Esatto, però ci sono ancora alcune tribù che fanno così, quindi cioè in realtà perché è tutto tu molto istintivo e primitivo. Eh, infatti <ride> ho visto, tra l'altro, che tu ti occupi di tatuaggi tribali, etnici, e cioè ne ho letto uno primitivo moderno. Allora, che abbraccio tutta la, la, la, la parte, lo stile e l'atmosfera la, anche primitiva, cioè quindi tutto quello che riguarda il tribalismo, però ovviamente in chiave moderna, perché? perché noi abbiamo delle macchinette super moderne. giustamente non avevano. Esatto, quindi abbiamo comunque cioè, tutto quello che è accessori e enorme, anche igienico sanitario ovviamente, che dobbiamo, che che dobbiamo seguire, e, e quindi moderno per quel motivo, perché comunque è tutto trasportato nella nostra epoca, ma... Eh, facendole con, con un cuore tribale, cioè quindi abbracciando la filosofia quindi. antica. Antica che poi non è, cioè è antica perché il tribalismo è stato eh, cioè il, il primo tatuaggio che, che nasce nel mondo, eh, ma che ancora si fa, perché le tribù di tutto il mondo continuano a mandare avanti le proprie tradizioni. Che lo fanno però, eh, perché giustamente ci saranno meno restrizioni, non lo fanno? No, sì, per esatto, perché di di dipende, dipende da... Um, cioè dai posti dove lo fanno, ma cioè, continuano a portare avanti la tradizione così come si portava avanti eh, bello, bello. milioni di anni fa. Cioè, quindi se guardiamo le tribù cioè, della Nuova Zelanda, piuttosto che del Borneo, piuttosto che, eh, uh, che i, sia. i Berberi, che magari tratto un po' di più io, sono comunque tribù che continuano a fare quello che è eh, buone... Ah, esatto, come facciamo a fare? adesso, do, io adesso, io adesso penso sì. ognuno pensa che, che, che non so se andare bene nello specifico, però so che comunque... Cioè era molto simile al, al, al, al lago e alla china delle, sì, sì, sì, del banco di scuola, quindi diciamo che all'epoca anche all'epoca... Poi uh, alcune tribù si... cioè alcune tatuatori o tatuatrici delle tribù si improvvisano anche con quello che hanno sul territorio. Cioè, quindi dipende, dipende dalla zona magari da, da, dalle spine dell'albero delle arance che è molto appuntito ah, non a, beh usano quello che trovano le spine di pesce quello, quello che trovi perché comunque se fai conto ad esempio a Nuova Zelanda o la Polinesia eh, ce di quelle cioè, non è che hai gli aghi cioè, oddio, ma... oddio adesso sì magari ecco però non, eh, non tutti però, però non le, le, bacch le bacchette che loro usavano per tatuare erano fatte comunque affilando le spine di pesce. Ah, però fa più male, sì. No. no? Io ne ho tanti, tatu tatuaggi eh, ne, ne fatti, fatti a mano. Sì. Eh, ne più né meno male, è uguale. Cioè, ah, il dolore okay. è sempre quello. <ride> però guariscono però, meglio. Però, vabbè, giustamente, prima mi dicevi che eh, amavi viaggiare. Sì. E come molte persone fanno i, i classici tatuaggi del viaggio, eh, per, come, come ricordo, ne avrei fatti, immagino tanti nel, nelle zone. No, allora, del... no, tanti no, perché comunque viaggiando c'hai anche briga di, di dover star lì a occuparti di un tatuaggio mentre sei in giro, zaino sì. in spalla, che magari comunque Voi eh, viaggi la... sì, io non è che vado cioè, in, in villaggio. Cioè, no. Niente da dire da <ride> di quelli che vai. Però a me piace eh, andare in giro Ma con lo zaino me. in spalla. E quindi magari in un viaggio lungo di tre settimane, un mese, così. Cioè, Se ave, avere una ferita fresca non è proprio comodo, dipende anche dove vai. Esatto. Soprattutto se prendi tipo degli autobus piuttosto che, che non sono proprio <ride> igienicamente <ride> perfetti noi. per avere una ferita aperta, ecco in quel senso. Eh, cioè, dipende, magari esatto, uno li prende fai, normalmente, ma se dopo vai a dormire da qualche parte con Zaino in spalla, proprio la classica avventura. Cercare di prendere delle infezioni in giro, non è il massimo. No, comunque, esatto. comunque sì, le però le ho fatti. Messico, cioè ho fatto il petto in Messico, ho fatto questo qua due anni fa in, in Thailandia. Cioè, le ho fatti. No, beh, beh, beh, è, giusto, è giusto anche provare, diciamo, l'origine dei tatuaggi che tu comunque riproponi in chiave moderna. Sì. E, ma di, di stili, mh, immagino ne esistano un'infinità, ci cioè sono... Adesso, come adesso... Mh, allora, rispetto a una volta che si, a, si avevano, mh, avevamo quei, quei 5-6 stili ben precisi, è chiaro che la creatività dei tatuatori, eh, soprattutto quelli più giovani, si sono, cioè, è aumentata. Per cui si sono un po' inventati eh, anche vari stili. cose nuove. Ehm, diciamo che quelli tradizionali rimangono quelli, base. Quelli eh, originali: il, il tradizionale però. americano. Eh, il giapponese, il tribale, cioè, sono quelli, insomma, sì, le, sì, quelli sì, sono sì. la base, le sono mamme. le fondamenta. Poi ci sono tutti gli altri e tutti gli altri vengono dopo. È chiaro che avendo macchinette nuove, colori, cioè, una volta fai conto che c'erano, parlando degli anni 40, cioè quattro colori a, a dir dirtanto, cioè, adesso... Cioè, abbiamo un, uno spazio di colori, cioè. Sì, infinito, puoi fare e quindi cioè, ti puoi veramente sbizzarrire, ci sono persone che amano il colore, quindi figurati, cioè, possono fare qualsiasi cosa no, no, no, esatto. E quindi no, gli stili sono tanti. E, ma di, mh, ogni tatuatore ha uno stile che se lo sente suo, e quindi diciamo che è lo stile che trova il tatuatore, oppure è il tatuatore che cerca uno stile? Allora, tu mi hai detto che... è un po' tutte e due, okay. cioè nel senso che eh, um, all'inizio si tende a fare un po' tutto, è un po' come nello studio, cioè devi, come studiare, Harry Potter, dai. devi studiare un po' tutto per capire quello che ti piace okay. veramente, poi automaticamente scegli cioè, il tuo, la tua specializzazione, mm. come passare da da, non lo so, dalle scuole medie penso alle superiori. e Poi dopo vai all'università. e Quindi scegli la tua specializzazione per essere. Mh, mh, cioè per entrare meglio in quello stile e poi eventualmente diventare il migliore in quello quindi stile. Quindi, esatto, uno magari va un po' a casaccio all'inizio. Dopo è trova... normale che all'inizio provi un po' tutto, perché comunque è un mondo talmente ampio che devi provare e conoscere tutto, devi studiare tutto, cioè, non è possibile che un trattatore che, che pensa, che ha appena, appena iniziato, pensa di fare il realismo e, e non può eh, cioè, e si rifiuta di sapere cosa sono gli altri stili, okay, no, certo cioè tu devi sapere comunque... tutto, devi avere le basi e, studi e studiare e poi dopo ti specializzi in quello che ti viene meglio. Oui. E ovviamente eh, la mano va allenata per un determinato stile e non, non credo sia facile proprio anche passare da uno stile all'altro. Allora, non è facile, c'è qualcuno che riesce a farlo? Ci sono dei geni assoluti che okay, lo fanno? No, parliamo, parliamo ovviamente con <ride> <assolutamente ride> per le persone normali. No, è che in uno stile poi sembra mh, riduttivo, ma ci sono tante cose da studiare che comunque non avresti il tempo per fare tutto. Ah, certo, a meno che non lo fai cioè, un po' superficialmente. Noi non vogliamo le robe superficiali, noi parliamo di roba fatta bene, giustamente. Cioè, adesso vuol dire che si ha la possibilità, si ha il tempo, una volta esistevano 5 tatuatori, cioè, ce n'erano pochissimi, cioè, magari ce n'era uno per città e poi e poi neanche. E quindi è normale che magari quando tu andavi da quel tatuatore ti facevi anche 200 km e eh, gli andavi magari a chiedere una roba e quello ti faceva cioè un po' come un catalogo, un po' tutto. Poi dipende anche da come gli girava il tatuatore, dipende. <ride> Ma, Adesso che sono nati tanti studi, è giusto, secondo me, che ognuno si dedichi a studiare quello che gli pare. Cioè, secondo me è proprio il fatto della specializzarsi, ma come in qualunque settore, è meglio che il classico tutto fare, Purtroppo su una cosa che magari ti rimane, soprattutto come il tatuaggio che ti rimane sulla pelle, è importante che sia, che sia fatto bene. Ci sono tante sfaccettature, cioè per cui eh, un tatuatore che prima studia su carta, e studia determinate cose, poi tu immaginati, e penso che mh, visto il mestiere che fai, uh, hai presente anche la, uh, lo studio dell'acromia, sì. ma anche dei bianchi e neri, perché cioè, uno che dice che il bianco e nero è più, è, più, è più facile del, del, del, del colorato perché il colorato. Cioè, comunque, devi studiarti una paletta di colori, devi avere l'effetto che ti serve per far venire fuori dalla pelle, magari in un, cioè, più, più 3D quello che vuoi sì. mostrare. Cioè C'è tutto un, una, uno studio dietro che è infinito. E se uno prende un po' di qua, un po' di là, un po' di là e continuamente e no, non assorbe niente. Quindi, Pratico secondo così. me, è è più giusto che... Sì, anche perché dopo magari uno va a gusti, per esempio a me voglio un tatuaggio tribale, vado da una persona voglio un tatuaggio, magari eh, voglio un, un realismo, vado da un'altra persona quindi vado a cercare magari la persona specializzata Allora, io penso che, eh, infatti, questa, diciamo, questo cambiamento non è dato soltanto al fatto che ah, il tatuatore vuole fare quello che gli pare perché magari uno può pensare così in realtà è proprio l'esigenza delle persone che è cambiata ok, prima andavo con il libricino voglio così, adesso magari volevo qualcosa di un po' cioè, più sì, allora adesso ci sono i social c'è internet, una volta non c'era cioè quando, voglio dire, io ho iniziato a lavorare c'era internet, quindi te ti andavi a cercare sui libri, andavi in biblioteca cioè andavi a, a prenderti quelle due riviste che esistevano in edicola, cioè non è che c'era Ad molto adesso, ne hai miliardi di adesso te guardi internet e trovi qualsiasi cosa ma eh, siamo sempre lì che spesso volentieri ti capitano delle persone che magari cercano quello che gli viene in mente e si fermano alla prima pagina del social che guardano, del, della piattaforma in che infatti guardano infatti vengono con la classica screen di Pinterest con voglio questo! No, soprattutto è tipo terza riga secondo di, cioè <ride> quello che cercano tutti Cioè nella prima, e infatti cioè, tanto spesso mh, magari uno non se ne accorge e, e un, cioè un cliente non se ne accorge ma tanti clienti mi portano tutti la stessa cosa sì perché dici magari tipo perché fai non fai tatuaggi, <ride> <'eri>, tatuaggi belli cerchi tatuaggi belli credo che sia la cosa più cercata il terzo tatuaggio perché il primo di solito dici no lo fanno tutti quindi il terzo tatuaggio è quello che scegliono tutti e quindi allora, e quindi anche lì il tatuatore cosa fa? aspetta un attimo cioè magari se io vedo che su in una settimana in, in dieci mi vengono a chiedere tutti la stessa cosa non puoi fare tutti la stessa cosa cioè, altrimenti siamo delle stampanti e poi, comunque, non sarebbe giusto. Questa è un'altra cioè, un fetta: il fatto di, di non okay. avere il tatuaggio uguale agli altri, ok? okay. Ma cioè, dopo sei tu che devi comunque con la tua sapienza, col, con, eh, con, eh, con i tuoi studi cominci a intavolare un, un discorso educativo con il eh, cliente per cercare di capire il perché gli è piaciuto quello. Perché ha scelto proprio quel tatuaggio, che cosa vuole rappresentare, perché tanto spesso, allora, l'artista, se tu parli, già vede immagini, cioè mi si creano immagini, no, mentre ah, tu mi stai parlando, okay. e, e quindi, cioè, va, è come se il mio cervello andasse a prendere, tipo, nei cassetti dei ricordi, Adatti di cose. Adatti magari un disegno standard a una persona, base, come Sì, cioè, magari una persona che è più matematica, più... Cioè, che, che magari non ha la, magari la fantasia per, per, per creare quel tipo di pensiero che, che vuole imprimere sulla pelle. Allora lì si deve affidare il tatuatore e dire guarda allora si può fare questo, si può fare quello, perché noi magari abbiamo degli input e degli stimoli diversi sì. tutti i giorni, perché è il nostro lavoro andare a cercare stimoli e, e poi... Mh, Pro proporre. No, è bellissima questa cosa che hai detto, comunque c'è cioè, anche la bravura del tatuatore sta proprio a tirar fuori il tatuaggio giusto dalla persona, vedendo così com'è. No, questa qua è una cosa bella perché non, non ti basi sul classico screen del, dell'immaginina presa su chi lo internet, fa, internet e quindi giustamente tu. E c'è chi non lo fa, <ride> nel mio studio <ride> non si fa, cioè nel senso che... Eh, magari parti dal come spunto l'idea esatto. di quella cosa che voleva per, giusto per capire se voleva l'immagine di un animale o di un viso e dopo giustamente tu gliela, gliela dati. Sì. sì perché tante volte magari, cioè, allora io, sono io per prima che do la ricerca da fare alle persone quando si devono, ehm, devono capire meglio quello che vogliono sulla pelle perché un tanto devi capire che la, dalla pelle non viene più via. Cioè è vero che adesso ci sono i laser eccetera eccetera però non è che uno si fa un tatuaggio perché poi si fa il laser certo cioè, se, se, se cioè uno se lo fa per perché lo deve fare bene una volta teoria Sì, perché non in pratica lo... non è sempre così <ride> <ride> però in teoria eh, devi, devi pensare al fatto che sia permanente il fatto che sia permanente quindi devi essere molto convinto di quello che devi fare tant'è che a volte ci capita di mandare a casa la gente quando tu vieni Quindi parli e m, no, perché se vedo che una persona mi passa da una cosa all'altra senza sapere Tra esattamente quello che vuole fare, cioè c'è tempo, non, nessuno cioè, ti corre dietro, non è che eh, devi, devi curare una malattia eh, rara cioè, ci pensi bene, scegli bene, se ne parla, si fanno anche più di, di, di, di, di, di incontri dove, dove si chiacchiera e si capisce bene quello che vuoi fare e poi si fa... Perché altrimenti. No, perché giustamente uno può magari lì. vuole. Perché ne ho sentite molte le persone è... che vogliono io voglio, tipo, io voglio un tatuaggio. Ok, cosa? Eh. Non lo so. E quindi giustamente vai su Google, allora, vabbè, cerchi le già, già se entri in studio comunque vuol dire che un, una mezza idea ce l'hai. Sì, il problema magari è trovare quella cosa giusta, perché magari uno vuole un tatuaggio giusto per avere un qualcosa di, di permanente su, esatto. sul corpo, però magari non ha ancora l'idea. Per trovare l'idea magari ha bisogno ancora di più tempo per trovare l'idea giusta poi alla fine, perché le immagini belle secondo me ce ne sono tantissime. Allora ce ne sono tantissime. Eh, eh, si, si può trovare qualsiasi cosa il fatto che a volte capita di incontrare delle persone che non hanno neanche un tatuaggio e pensano No, io eh, non, i tatuaggi non fanno per me io penso che c'è un tatuaggio per tutti non è vero che non c'è un tatuaggio che è per te eh? perché vuol dire che se no tu non hai personalità no no no infatti, eh, e, e non deve essere per forza gigante c cioè il, il, il, il tatuaggio deve rappresentarti deve parlare perché nascono i tatuaggi nel mondo? Per... per eh, cioè, non lo so. <ride> il tatuaggio è un segno, cioè viene prima della parola. Quando, tu, quando le, le persone, le tribù si tatuavano è perché dovevano comunicare qualcosa, anche a distanza, ok? E, quindi si tatuavano determinati simboli che appartenevano a una tribù. Quindi quando tu vedevi anche da lontano una persona capivi se era un nemico o un amico. Ah, okay. anche, capito? era un, un, un segno di identificazione una simbologia che tu mettevi sulla pelle e non c'era bisogno di parole perché tante volte si tatuavano tu immaginati i, i, i, i tribali più famosi al mondo sì. perché si tatuavano le faccia le mani, gli avambracci perché nei posti che si vedevano perché l'altra ah. persona che quando ti guarda deve riconoscere chi ha davanti ah. è un segno Identificativo ah, e di comunicazione, il disegno, qualsiasi cosa, un logo, cioè come adesso tu guardi i loghi, sono simboli di identificazione, benissimo. cioè, tu sai che quello appartiene a quella persona, ok? E quindi ognuno penso che abbia dentro se si guarda bene, cioè tutti per forza hanno una personalità e devono esprimere qualcosa col proprio carattere. Quindi ah. ci sono persone che non riescono a esprimerlo nella vita e magari vorrebbero fare boh, cose strambe, ma non hanno la forza, non hanno il coraggio, magari si tatuano. No, magari non hanno anche l'idea, e quindi giustamente l'idea la devi tirare fuori dopo tu. E, un, allora, il tatuaggio è, un, è, è, un, è un, cioè una rappresentazione personale, è una rappresentazione sociologica, cioè anche proprio dell'ambiente dove vivi, è, è, un, è emotiva, cioè è, sono tante, è tante cose il tatuaggio. Ah, no, bello, perché non è un semplice... Disegno. disegno sulla no, pelle non esiste c'è tanto dietro e secondo me negli ultimi dieci anni sono aumentati tanto i, i, sia gli studi tatuaggi che i tatuatori perché abbiamo più bisogno di esprimerci in questi due anni a maggior ragione visto che abbiamo la museruola davanti alla bocca da due anni in questa parte ma non puoi tappare i pensieri delle persone, gente. Perché i pensieri sono, sono cose che tu non, non puoi reprimere, no. cioè, o perlomeno eh, le reprimi con la bocca ma non le puoi reprimere nella testa e i tatuaggi servono anche per far venire fuori quelle cose lì, per quello che si ha più bisogno forse, sì. ultimamente anche di più di, di tatuarsi, di... Sì, perché comunicazione. All'inizio c'era la moda del gregge, adesso si vede che anche il gregge la gente vuole distinguersi proprio... Far valere, farsi notare in mezzo, proprio di diversificarsi. Quindi o avere un qualcosa o, o di sentirsi diverso. anche appartenente a. Dipende. Sì, so. Però è, è, è una cosa proprio che secondo me viene, viene da dentro. Nel senso, io voglio farmi un tatuaggio, a volte veramente uno non sa che cosa deve fare, ma perché mi voglio sentire parte di un gruppo. Cioè, ad esempio, no? So. no? Parliamo, parliamo anche degli anni eh, 60, degli anni 70 i gruppi dei motociclisti si facevano il tatuaggio per sentirsi appartenenti a un gruppo quindi era un simbolo, di... Tato tato okay, un simbolo di forza, <ride> sì. di, di, di, di, di, di appartenenza, di, um, eh, di lealtà okay, certo. quindi eh, è proprio appartenenza a un gruppo eh, c'erano i, i punk che si facevano, i tatuaggi anche in viso perché, perché dovevano far vedere che loro appartenevano a un tipo di eh, gruppo politico comunque sempre una comunicazione. Sì, no, poi come per esempio gli sportivi hanno tutti il proprio numero tatuato, ci sono sempre... Ma questo non lo sapevo. <ride> ma, ma la maggior parte, tantissimo: Però è la tua storia, cioè, cioè nel senso, la, la, la cioè, probabilmente tu ti fai quel numero perché a te quel numero ti ha portato ad essere lì in quel momento, quindi è una cosa importante. No, no, esatto. E, no, è bello questa cosa della simbologia. E, tu, quando tatui, che cosa vuoi trasmettere? Cioè Che cosa vuoi comunicare? Diciamo che il, il primo istinto dell'artista, diciamo se così si può, no, no, perché io, il tatuatore io, non è sempre un artista. Allora io cioè, lo definirei io, come artista, perché mm, qua alzi la mano e okay. sì, ma Qua ci sono delle diatribe nel mio mondo che è meglio che, allora, che non entriamo in merito. Però, cioè, chi, chi fa un tatuaggio, che sia un esecutore, che sia un artista, quello che è, è sempre un tramite tra la persona quindi tra il cliente e il tatuaggio cioè io sono un tramite io sono quello che cerca di esprimere sulla sulla tua pelle il tuo pensiero quindi già non è facile <ride> perché io mi devo calare nei tuoi panni mi devi raccontare la tua storia eccetera eccetera quello che io l'unica cosa che posso fare è consigliarti al meglio sia eticamente che, eh, eh, cioè che, che esteticamente cioè, quindi cioè, se tu hai 18 anni e mi vieni a chiedere una rosa in faccia ti, magari eticamente ti dico guarda ma aspetta, pesati un, di un no. attimino okay. però c'è gente che vuol dire, lo fa non è che... e, e, e poi esteticamente cioè, io po bello. Cioè, ti, ti consiglio una cosa che, che deve stare bene col tuo corpo cioè, perché anche lì poi c'è tutto uno studio della parte anatomica se tu mi chiedi un tatuaggio piccolo così su una schiena completamente vuota allora ti dico, guarda, cioè, fidati che forse è meglio che lo fai in un'altra parte del corpo perché risulta meglio. Ok, quindi magari il significato c'è, ma magari trovi ma anche il posto dove... il posto, sta perché sta il posto magari sta meglio, una cosa piccola sta meglio sul polso, perché cioè, deve essere ehm, adattato deve, al tuo corpo. Deve essere in armonia. A seconda della muscolatura, a seconda de, cioè, se sei uomo o donna, perché dipende anche lì, cioè, il, il fisico è diverso. Quindi, io cosa faccio? Faccio in modo che sia il più bello possibile eh, e, consigli e, consigliarti anche e consigliarti anche magari dove farlo, come farlo. E la tua passione da, da dove è nata? Io. Eh, <ride> sei partita subito come da... No, no io ho lavorato per... Cioè, ho sempre disegnato per, per lavorare, quindi lavoravo prima nella moda, poi sono passata al mondo del tatuaggio. Ehm, un po' per caso, forse cioè, che poi il caso non esiste <ride> penso la, io la giusta tartaruga eh, di Confupanda. esatto, il caso non esiste quindi evidentemente ero portata a entrare più in questo mondo eh, ho conosciuto delle persone che avevano degli studi ho cominciato a, a disegnare per, per questa persona e poi pian pianino mi si è aperto tutto un mondo che non conoscevo e quindi più o meno 11, 12 anni fa e dopo da lì ho detto wow eh, non, Ho avevo mai con, non avevo mai considerato questa cosa, Secondo me a me piace molto lavorare con le persone, eh, mentre prima ero, cioè, lavoravo in un'azienda e quindi l'azienda è, sei in un ufficio, disegni, e, però non hai il contatto con la gente, sì. con, con, con, con chi viene a comprare effettivamente, c'è Molta distanza da, da, dal, dal, dal consumatore finale. E invece, a me non lo sai neanche a chi arriva. No, cioè, non so. Cioè, ci possono essere quelli che ti fanno l'indagine di mercato e ti dicono cioè, abbiamo questo target, dobbiamo fare della roba per quel target di, di, di persone. Sì. Invece, questo è no. Cioè, io il target l'ho eliminato perché io ho persone giovanissime come persone anziane, cioè, se vuoi anche cioè, di una certa età anche oltre 70, ho tatuato. E, e questo perché? perché il tatuaggio comunque è per tutti nessuno si deve sentire vecchio o troppo giovane o troppo vecchio per farsi un tatuaggio perché se tu vuoi esprimere qualcosa puoi fare, cioè l'età non è mai una cosa vincolante. No. poi è chiaro che io ti consiglio guarda cioè se tu, cioè sei una persona di una certa età e hai una pelle che non è più elastica o, o, cioè ti, ti consiglio io cioè come fare dove fare perché devi comunque trattare poi la pelle cambiano tante cose però il perché l'ho fatto il rapporto umano, cioè nel senso mi piace, cioè, mi è sempre piaciuto ascoltare le storie delle persone e, e imprimergliele. Nella, e, sulla pelle. e adesso ho questa possibilità, sì, anche di fare questo tramite. Quindi, lavoro con le persone, cerco di tirare fuori il meglio di loro, ma anche le paure, eh? cioè, qua si tratta di, di, di esprimere qualsiasi cosa, e, e quindi cioè, a me è proprio il rapporto umano che mi, cioè, che mi piace in questo lavoro. È, è affascinante il mondo dei tatuaggi perché non è, è sbagliato chi, chi li prende con superficialità. Il proprio mm. il fatto che voglio essere alla moda, magari mi faccio il tatuaggio. Sì, è, be è bello che ci sia qualcosa di un... perché è, secondo me è lì che ti stanchi. Quando uno dice non faccio il tatuaggio perché ho paura che, st che, mi, che mi stanchi, se allora... non ha significato magari uno si stanca. Esatto, Cioè, no, ti stanchi se te vai dal primo che passa per, risparmi per risparmiare, scusate, mm. <ride> per risparmiare... Cioè, ti trovi una cosa orribile, che, dove tu ti vergogni cioè, per uscire e, e far vedere questa cosa, allora per forza che ti sta anche, lo vuoi coprire, dopo lo vuoi cancellare, perché sei rimasto traumatizzato, magari <ride> da una cosa brutta. Invece noi dobbiamo tendere al bello, cioè noi dobbiamo cercare di sempre di fare delle cose belle, perché già nel mondo capitano un sacco di cose brutte. E allora giustamente cerchiamo Tendenzial... di fare qualcosa di bello. Cioè, tendenzialmente cerchiamo di... Di, fare le, cioè, di, di apprezzare il bello di cercare sempre le cose belle anche da mettersi addosso perché ehm, cioè, come uno cerca un, un abito un vestito bello e va a comprare cioè non è che tu istintivamente vai dentro un negozio e scegli la cosa più brutta e te la compri <ride> no, soprattutto a differenza <ride> cioè, dell'abito dell che magari uno può prendere le magliette brutte e poi dopo magari al matrimonio ti prendi la roba bella, ma tanto dopo Sì, va bene, te puoi però cambiare. tendenzialmente adesso non, è difficile non ti scegli la maglietta brutta. Cioè no. tu non entri in quel negozio per prendere la maglietta più brutta che c'è. Tu entri in quel <ride> negozio per cercare qualcosa che ti piace. Sì, sì Quindi sì, perché sì. non farlo anche con i tatuaggi? Cioè si sceglie una cosa bella perché te la devi mettere addosso, te la devi portare per tutta la vita e quindi scegli una cosa perché poi... figa. Perché devi anche essere orgoglioso quando vai in giro di portarti addosso una roba figa no, eh, esatto <ride> che poi secondo me eh, il, il togliersi un tatuaggio col laser non verrà mai pulito come se non ci fosse mai allora, stato adè, poi dipende magari da adesso ci sono dei laser che sono però devi fare tante sedute e il laser è anche doloroso cioè non è che sia una passeggiata fa male no, ma eh, ma Basta che sia un po' malino, poi, eh, <ride> cioè, fai i tatuaggi e li togli. Fai i tatuaggi e li togli. togli Soffre, sei masochista e, sì, e anche col portafoglio, cioè, secondo okay. me, spendi una volta, spendi bene. Che puoi di fare? una cosa togli. bella perché ci sono quelle persone che, che lo, le, cioè, almeno le, le apprezzo molto. Quelle che magari hanno un tatuaggio da un sacco di anni e, nonostante siano passati magari tanti anni, sono, gli piace proprio. Sono proprio sempre molto orgogliosi di portarselo. Addosso. Perché vuol dire che quel è tatuaggio preso. è stato fatto nel in un momento della sua vita particolare, per cui loro devono cioè, imprimerselo, perché non voglio dimenticare, è come una fotografia che tu ogni tanto te la vai a guardare e dici «Wow, quel cazzo di periodo lì, cosa ho combinato?» ah, bello. «Cioè mi ha fatto crescere, mi ha fatto incontrare delle persone, oppure, eh, oppure mi ha fatto sprofondare anche, no? Perché magari ero, cioè in un momento super down… E ho, ho avuto bisogno di quello per poi cioè, e quindi allora, magari è un simbolo che ti, ti, ti aiuta sempre, cioè, sempre ci così sono così. posti dove non <coughs> si può tatuare cioè si può dappertutto perché ho visto De dei tatuaggi str strani cioè, anche sulle palpebre allora, no, che... allora, il la pelle la pelle è un organo che si può tatuare completamente le uniche cose forse che fanno un po' più fatica, fatica ma non che se non si possano tatuare, sono le mucose. Okay. Quindi tipo dentro labbra, le labbra, e la lingua. la lingua, è capitato qualcuno che si è tatuato, lingua, eh, ma non rimane niente. Perché dopo un po' va via? No, lì c'è un circolo di cellule completamente diverso e ti butta fuori, quindi la lingua non, non si può tatuare per dire. Okay, quindi se non dovesse fare Però, dura, dura per poco. Però per quanto riguarda la pelle non c'è posto che non si può, ci sono posti più difficoltosi... A livello tecnico se vuoi quindi ad esempio Possessi sotto spiegare. la shell cioè dove ci sono i peli tipo, i bull, cioè, tipo la testa o sotto la shell cioè, sono posti un po più difficoltosi però a livello tecnico ma non che non si può tatuare okay. si può fare tutto ultimamente è saltato fuori un po il, il discorso il, il divieto di questi tatuaggi colorati ok c'è qualcosa contro eh, davvero fa esiste male. no non è vero da che mondo allora, da, da quando esistono i tatuaggi? Non è mai morto nessuno di tatuaggio. Ok. <ride> Quindi. Non ci sono precedenti: se avete dei tatuaggi colorati. Non ci sono non precedenti. Morite. Non c'è un precedente di una persona che sia morta per un tatuaggio. E allora, quello che hanno buttato fuori uh, i giornalisti in maniera così, cioè come se dovessero scrivere. Sul patù e dire, no, allora mh, quello che hanno scritto hanno travisato completamente eh, gli enti competenti e eh, quindi associazioni per i tatuatori, piercer, eh, hanno già eh, mosso le proprie carte perché comunque hanno buttato eh, del fango, diciamo, su questo mestiere, soprattutto su dei tatuatori che. Mh, cioè, che, allora Noi abbiamo avuto della difficoltà in questo periodo, perché ti spiego bene cosa è successo sì. nella realtà. La realtà è che l'Unione Europea ha deciso, ma era già un, qualche anno che, insomma, che, si, che si andava sotto con, eh, con, eh, con i chimici e con i ra rappresentanti dei trattatori proprio al gover governo europeo, sì. per, per quanto riguarda eh, i componenti dei colori. E, ehm, hanno deciso che alcuni componenti dei colori che sono dei conservanti dovevano essere eliminati. Quindi hanno ritirato tutti i vecchi colori e li hanno sostituiti con quelli nuovi, ah, okay. Fine. Tutto qua. cioè, come un tempo, adesso, perché poi sembra che uno ha no, il tatu... allora. Ma quindi adesso si può io tatuare. forse ho il doppio della tua età, credo, non lo so, <coughs> forse non quasi, facciamo. però. Vuol dire, io quando ero piccola prendevo, e, e molti se la ricorderanno, la Novalgina, che tu probabilmente non te la ricordi neanche, ok? Mm -hmm. La Novalgina si prendeva per qualsiasi cosa, tu, tu avevi mal di denti, mal di ah. testa, mal di, qualsiasi cosa, tu prendevi delle cose Novalgina, la mamma ti arrivava <ride> lì ta, ta, ta, ta, e ti, ti drogava con quella è roba stabili. lì, ok? Ed è una roba farmaceutica, adesso la Novalgina è sparita perché non fa, non fa bene, io quanta ne ho presa quando ero piccola? <ride> Cioè, capisci? Allora, sono stati sostituiti dei componenti che probabilmente sono stati sostituiti anche nei, non so, nei, nei prodotti eh, da, da trucco, di make-up, sono stati sostituiti alcuni componenti dei conservanti anche nei colori che ti devono mettere sotto pelle, va bene le cose devono andare avanti, devono essere sempre migliorate se ne puoi più, questa è una cosa che è stata fatta solo in Europa però ah. perché i paesi fuori dell'Europa continuano a usare i, i vecchi colori cioè quindi vuol dire che sì. Allora, io ho fatto, una, ho fatto una, una riunione, cioè io con altri trattatori di zona, avevamo, abbiamo fatto una riunione tre anni fa con i chimici. Ogni tanto ci incontriamo, abbiamo degli aggiornamenti. E, I chimici ci hanno ben spiegato che la probabilità di produrre una... una una causa avversa al, al pigmento del tatuaggio è dello 0,0001%, okay? che può formarti eventualmente un tumore alla pelle. Se noi guardiamo i dati, e quello che loro hanno portato poi davanti ai tribunali, è le cause di fumo dalle sigarette e dello 0,25%. Cioè, quindi il tatuaggio è una roba, ed è per quello che dici... Allora, e lì ci sono precedenti, perché ci sono precedenti di morte nel mondo del tatuaggio non c'è un precedente in tutta la storia del mondo che ci sia una persona che abbia avuto una causa avversa per i pigmenti di colore cioè ci puoi creare delle allergie che poi dopo si cura cioè, sì, cioè, puoi avere delle allergie ma perché tu nel tuo corpo magari hai un'intolleranza, magari un, un tipo di pigmento però, cioè, questa è una cosa no, sorpassabile però ti dico, il, il polverone che è stato tirato su è stato inutile, era inutile. così, era per ricevere dei like un'altra curiosità che ero veramente molto curioso ti sei mai tatuata da sola? Sai no? No? Perché <ride> è, è una cosa che si, mi domando spesso ma i tatuatori come i pallochieri? Allora, si tagliano mai i capelli allora, da soli? Sì, o si da soli? No, sì, ci sono dei colleghi che l'hanno fatto io non l'ho fatto perché cioè quando sono lì che mi devo concentrare perché comunque no, non l'ho mai fatto, forse lo farò non lo so, <ride> siamo tutti curiosi. Non lo, non lo so, però, cioè, star lì a farmi del male da sola, non ce la faccio. Poi alcuni miei colleghi mi hanno detto, meno, ma no, quando sei concentrato, cioè, non senti meno male rispetto eh, a che te lo fa un'altra persona. Parliamone. Sì, può essere, però è anche vero che non ho la necessità, forse. Cioè, nel senso che ci sono tanti di miei, di miei colleghi che... Sono molto eh, bravi, ci cioè, sono che, soddisfatto, così perché me lo devo fare da solo? Perché me lo devo fare da solo e male, no? Perché comunque tanto ti servono due mani per tatuare. C'è cioè sì. una che tira la pelle che, che, che, che, e l'altra che... quindi al massimo ti puoi fare su una che, gamba. Esatto. Cioè sul, sul braccio già difficile. Sì, e poi comunque hai delle posizioni quando ti tatui tu, che non è che riesci a tirare bene la pelle, non riesci a guardarti bene, perché comunque anche l'occhio esterno, cioè come ti guardi tu con la tua prospettiva, e poi ti guardo io, cioè la, il posizionamento è, è diverso. Non quindi essere, magari non ti essere. viene storto, cioè, cioè poi vabbè. Eh, tanti comunque lo fanno lo stesso, non è, e si fanno anche dei bei lavori. Però al momento no, <ride> dopo dieci anni, allora magari chissà, chissà in un futuro magari eh, trovi uno spaziettino da dedicare a sì, te sì, e sì, basta. Sì, può e, il tuo studio si chiama Terzo Occhio. Sì. E, ero curioso di sapere il motivo del, del nome. Terzo occhio, perché, mh, allora, eh, io da quando, cioè da più o meno 20-22 anni studio un po' l'arte orientale diciamo per tante cose la, la filosofia orientale quindi sono entrata in questo mondo orientale più o meno a 22 anni eh, per cui ho studiato la medicina cinese ho studiato la filosofia orientale sia, del, diciamo sia della medicina ma che poi lì è tutto un campo completamente a 360 gradi nel senso che eh, riguarda i chakra, riguarda la filosofia buddista, c'è tutta una... quella indiana, cioè quindi sono, si, si raggruppano tutti in una, in, una, in una filosofia che guarda il corpo come un centro energetico. Il terzo occhio è il sesto chakra, per quanto riguarda l'India, ok? Cioè noi abbiamo posizionati sulla colonna vertebrale i famosi chakra, che tutti avranno sentito parlare dei sì. chakra, magari non, si, non sai che cosa sono, però però sono questi centri energetici eh, che danno energia al corpo, ok? Il sesto chakra è il terzo occhio, che è posizionato appunto qui. Non a caso qui noi il terzo occhio ce l'abbiamo veramente, cioè non è che è una cosa immaginaria. Il terzo occhio è la ghiandola pineale, ah. ed è una ghiandola che noi abbiamo. Che, che cos'è la ghiandola è un, pineale? Eh, allora... Sono, cioè, le, noi abbiamo nel corpo abbiamo delle ghiandole, okay. Okay. <ride> va bene. Allora, la ghiandola pineale è una ghiandola che più o meno è al centro del, della fronte, o comunque tra le sopracciglia, mh, non so quanti centimetri al di sotto della corteccia, e, ed è una ghiandola che si attiva soprattutto durante il sonno, quindi nell'inconscio. Ed è quella che serve eh, per... per mh, attivandola per eh, eh, diciamo ampliare l'intuito allora, mentre dormiamo me, di solito cioè le persone le persone generalmente la, eh, si attiva durante il sonno ok, okay quindi i sogni quella vengono... che è quella che serve per eh, creare sogni quindi mm, allora sì diciamo che eh, si, si apre in quel momento lì e soprattutto per, per durante il sonno e, quando una persona, in generale, un artista, sta creando, cioè una persona sta creando, un artista, siamo tutti artisti, ognuno a modo suo, ok? Sta creando, in realtà crea con la ghiandola pineale, con l'intuito. Cioè, quindi tu immaginati un, un musicista che sta creando una nuova musica, un nuovo testo, lui non sta lavorando con la logica, sta, sta lavorando con l'intuito. Ah, cavolo, bello! Ok? Bellissimo. E quindi, diciamo che... Gli occhi fisici servono per vedere le cose materiali, fisiche, l'occhio, il terzo occhio serve per vedere quello che tu non puoi guardare con quegli occhi. Ma ah, bellissimo. Ok, quindi è diciamo la parte dell'intuito, quello che tu ti attivi mentre stai disegnando, mentre stai facendo qualcosa e ognuno di noi l'attiva, anche se tante persone non lo sanno, mentre tu stai facendo qualcosa di meccanico per cui ti perdi, ci sono delle cose che tu fai e perdi completamente la cognizione del tempo e dello spazio, che ti svegli e dici a un certo punto, oh mio Dio, quanto tempo è passato, sì. mi sembrava dieci minuti, è passata un'ora. A me mi capita mentre disegno, magari a uno mentre, mentre suona la chitarra, e a qualcun altro, cioè, mentre cammina, o mentre nuota, mentre va a correre, perché in quel momento il tuo cervello si spegne, in realtà, e, cioè, e, e si attiva quello che è il terzo, il terzo occhio. occhio. Quindi bellissimo. è quello che vede oltre, quello che... È Segue l'intuito, no sono rimasto molto e proprio in quei momenti sono, sono quei momenti in cui ti arrivano i flash di tipo, non stavi pensando a niente e in quel momento ti arriva la soluzione di un problema che tu avevi, e, e praticamente. Quando, e dici, Wow, ho capito! e quando, dici, mi... quando pensi, quando ti dicono che devi pensare una cosa e tu ti metti a pensarla e non arrivi mai alla soluzione, e quando smetti di pensare si accende quella si cosa. Si accende il terzo occhio e esatto. tac te la serve proprio. Poi ci sono persone che riescono, Cioè, io insomma in quel momento lì so come fare, cioè quindi ci sono anche dei esercizi di respirazione eh, per cui tu riesci a bloccare il cervello e far andare la ghiandola pineale e ci sono persone che invece non sanno come si fa ma che ti assicuro che lo fanno tutti che Invece lo fanno in quei momenti di vuoto, cioè tipo devo andarmi a fare una camminata perché ho troppo stress e sono troppo arrabbiato. Poi, a farti la camminata, ti si cominci a, a tranquillizzare il cervello, a respirare perché molti lo fanno, cioè lo fanno e eh, ricevono eh, informazioni durante lo sport. Ad esempio, perché durante lo sport il tuo corpo è eh, impegnato, in, di... impegnato a fare una cosa meccanica: cioè tu devi stare attento mentre corri e non inciampare. E okay. oh, sempre mangiampo comunque <ride> ok, <ride> perfetto ma quello... però in quel momento lì cioè, il tuo cervello si spegne perché sta, cioè, è più concentrato a, a far andare il, il corpo in una, a livello meccanico. Però in quel momento pensi, ma non è che pensi come stai pensando mentre stai studiando, mentre sei sulla alla scrivania, pensi in una maniera diversa? Cioè, I pensieri sono liberi: cioè, vanno, vengono come un film, cioè, tu stai guardando una cosa da spettatore e arrivano questi. Pensieri che sono liberi, no? tu immaginati come guardare delle nuvole, in realtà quelle nuvole sono i tuoi pensieri, ma vanno e vengono, non è che ti attacchi a quelle cose. E quella è, è l'attivazione del, del terzo occhio. No, bellissimo, <ride> eh, mi è piaciuta, <ride> piaciuta moltissimo. Allora, Adesso io ho cercato di spiegarla in una maniera no, semplice. No, no, no, ma assolutamente, eh, io credo di averla capita, poi probabilmente se mi chiedono di rispiegarla forse... Non vabbè, sono capace. però. li mando, mando poi da te, mi <ride> faccio tanto il video registrato e gli mando poi la no, registrazione. Poi ci, vabbè, poi uno, cioè, ci sono No, secondo me di... è, una cosa, è una cosa assolutamente da approfondire perché deve essere, mh, è una cosa molto affascinante, cioè molto, molto bella sapere comunque che mh, da noi possiamo tirar fuori veramente qualunque cosa. Ma noi abbiamo un potenziale incredibile. Cioè, per le loro. persone hanno un potenziale che neanche si rendono conto è per quello che ti dicono che usiamo il cervello a, a una percentuale bassissima in realtà e, è perché non ci sforziamo abbastanza, perché abbiamo il culo pesante probabilmente. <ride> <ride> è vero. E, però cioè, nel, nel, in Oriente cioè, mh, le persone che, che fanno meditazione, persone che fanno yoga eh, hanno ma già loro comunque nascono in un, in un posto che ti insegnano a usare il corpo in una maniera diversa e quindi eh, per loro gli viene più facile magari rispetto a noi che invece per noi non è così però eh, il potenziale è cioè, quando si ha bambini si ha di più perché i bambini hanno meno pensieri, cioè non, non, hanno, non hanno il senso del tempo i bambini ad esempio, no perché loro ti, cioè, ti dicono vogliamo continuare a giocare 5 minuti, 5 minuti e loro non sanno quanto sono veramente 5 minuti <ride> cioè siamo noi che lo sappiamo e quindi in quel momento per loro è, è creazione pura cioè il terzo occhio serve per la creazione e loro creano giocando, creano disegnando e loro sono sempre in quello stato invece di, di sogno che, che servirebbe molto anche a noi esserci. infatti, ma infatti a volte <ride> noi dovremmo prendere veramente un po' insegnamento da, dai bambini, da... perché crescendo perdiamo molto questa, questa caratteristica qua che è fondamentale. Eh, perché ci impongono degli orari, ci impongono un ritmo che non è il ritmo naturale. E quindi giustamente un... Cioè viene dobbiamo a mangiare a quando... Questo... Cioè, perché dobbiamo fare colazione alle 8, poi pranzo a mezzogiorno, perché cioè, il corpo così... Sì, tu è vero che gli dai una disciplina, però... Non tutti hanno quel ritmo. Però spesso... <ride> cioè. eh, no, esatto, è proprio questa, questa cosa qua. Cioè, Ma... magari io per dire ho deciso di lavorare solo il pomeriggio, dalle due in poi. Allora, visto che stavamo parlando di colori, <ride> sì. eh, ti avevamo preso un pensiero. Wow. Un, uh, un... Spero che ti piacciono i dolci. Sì. <ride> che, che è carino? E... Grazie. Ti ringraziamo tanto da parte nostra Da parte di Deandu Guarda Dandu, ragazzi è, un, è stato un piacere Da Manuela È stato un piacere anche per me fare delle chiacchiere Alla prossima ragazzi Buona serata, buona giornata Dipende quando di quanto guarderete questo video qua sempre E ciao